ragazzi come va spero bene oggi andremo a fare un alberello di natale un alberello di natale che però ha un piccolo problemino non ha il piede quindi noi cosa andremo a fare oggi andremo a fare il piede di questo alberello di natale poi andremo anche ad adobbarlo perché no prendiamo una qualunque riga e da questa segniamo praticamente il centro ecco facciamo che il centro è più o meno questo poi anche da quest'altro lato ecco qui ora abbiamo il centro esatto che è questo qui del nostro tronco magari non si vede bene per la troppa luce ecco ora andremo a fare un foro di uguale diametro come sta qui sull'albero magari anche un po' minore. E eh ragazzi, ora ci spostiamo alla postazione trapana a colonna e andremo a fare il nostro foro centrale. Non ci resta altro da fare che iniziare il nostro foro mettendo in voto il nostro a colonna. Vediamo questa capa. Ma allora, cosa succede, non stare in pezzo Beh ragazzi, arrivato a questo punto del video direi di iniziare a vedere se questo foro che abbiamo fatto magari è stato utile è stato solo uno spreco di tempo proviamo bene al millimetro direi il nostro albero è perfettamente centrato e direi iniziare ad aprirlo e ad addobbarlo piccolo problema per quanto riguarda le luci nel petetere io volevo posizionarle entrambe qui però il problema è che non ci stanno quindi cosa andrò a fare? andrò a fissarle con un pizzino di colla a caldo mi raccomando fate attenzione a non suonare le dita ragazzi ho incollato il tutto andiamo a andare all'alimentazione e vediamo cosa accade io direi che l'effetto è molto soddisfacente quindi ora possiamo anche proseguire con il video. Ragazzi, con questa ripresa del mio albero di Natale, il mio laboratorio vi saluto. Vi lascerò in descrizione tutto ciò che vedrete qui davanti, compreso anche l'alberello di Natale. E nulla allora, ragazzi, state sani.